Polinomio per polinomio. Svolgiamo insieme l'esercizio pagina 147, numero 693. Allora abbiamo un polinomio, in questo caso è un binomio formato da due monomi, 9xy alla più 2. Poi abbiamo un secondo polinomio formato da 9xy alla seconda meno 2. Allora, che cosa facciamo? Come per il prodotto di un monomio per un polinomio, facciamo le ehm, moltiplicazioni uno alla volta. Quindi incominciamo con moltiplicare 9xy alla seconda per il primo polinomio monomio della seconda parentesi, quindi per 9xy alla seconda. Abbiamo 9 per 9, 81, x per x, x alla seconda, y alla seconda per y alla seconda uguale y alla 2 più 2, 4. Poi moltiplichiamo 9xy alla seconda per il secondo monomio, che è meno 2. Quindi avremo più per meno meno 9 per 2 è 18, x per nulla, quindi x, y alla seconda per 1, e quindi y alla seconda. Il primo polinomio però è composto anche da più 2, quindi più 2 fa esattamente la stessa cosa. Quindi moltiplichiamo il più 2 per il primo monomio della seconda parentesi, quindi per 9xy alla seconda, e avremo più per più più, 2 per 9, 18, e poi abbiamo la parte letterale x, y alla seconda. Il più 2 dovrà moltiplicare anche il secondo monomio, e quindi avremo più 2 per meno 2, più per meno meno, 2 per 2, 4. A questo punto controlliamo se abbiamo dei monomi simili che possiamo sommare. Allora abbiamo in questo caso meno 18xy alla seconda più 18xy alla seconda che si semplificano più 18 meno 18 fa 0 e quindi rimane 81 x alla seconda y alla quarta meno 4.